Adesso sveglio questa notte per la preoccupazione Mi succede spesso perché tengo ad essere uno sul milione Sento cicatrici non su di me ma sugli amici qua a fianco Intossicarsi dalle droghe è più facile che dalle persone che accanto Sono sempre stato solo, anche in compagnia Ho creato anche la mia famiglia, sì, ma dentro la mia fantasia La rabbia per me è come loro, presente per tutta la vita ma non so che vale come loro quando la mia strada non è più smarrita Per avere successo sul mondo dovrò confrontarmi per vincere Ma per ora l'obiettivo in testa resta Ti potrò convincere, non ci sei mai stato qua, pa Ma ti accetto lo stesso Ma ci puoi contare anche adesso che io ti penso più spesso Mi sentivo grande sopra le tue spalle, sembrava di volare Il dolore è una forma d'amore e prima o poi ti fa star male Forza mentale per andare avanti senza mai guardarsi indietro. Per lo schiaffo, e malò a un seccato, mi rialzo e poi ti piego. Mi fa schifo la città, sono sempre in città. Sono io la novità, frate la gente non lo sa. E come si vive davvero là non fuori? Sono un figlio di papà. Sono elegante e ti con coi fiori. Miti nel cuore e nella mente, non ci importa di questa gente. Togli l'attimo il talento non basta, devi sudare In questo mondo tutto può cambiare, voglio tutto adesso prima di scappare Mi basta poco per campare, mi basta poco per andare Sono spoglio dal mio orgoglio, per questo bagaglio Dentro il mio passato ogni mia vittoria ed ogni mio singolo sbaglio Seguo il mio spirito senza una meta, mi sento libero, imparerò a volare ma prima che precipito Troppa convinzione sopra questa merda Quando mi chiami sono in guerra In zona in allerta C'è ansia di fare sempre una nuova scoperta Sta paranoia è sempre alta Prima o poi anche la mia testa salta La mia gente mi deve aiutare Così potrò uscire anche da questa stanza Mi fa schifo la città Sono sempre in città Sono io la novità frate la gente non lo sa Come si vive davvero là fuori sono un figlio di papà Sono elegante e ti picchio coi fiori